Grazie Presidente. Eh, sì, sicuramente la parte relativa agli anziani è stata una di, quelle, eh, di quegli argomenti che eh, hanno portato anche nella Commissione, quando abbiamo eh, affrontato il piano sociale cittadino, anche i, i sindacati. Ed è appunto però a seguito di quella Commissione che si è intensificata eh, diciamo, l'interlocuzione con i sindacati, che poi ha portato anche a diciamo, dei tavoli di eh, concertazione, su molti temi, tra cui anche uno di, quello, uno di questi è appunto il benessere degli anziani. Allora noi ci asterremo su, su questo ordine del giorno, perché eh, il documento di cui ci parlano è già in corso di lavorazione, eh, quindi è un documento integrativo di quanto realizzato in programma per fronteggiare l'emergenza. Poi per quanto riguarda gli aspetti sanitari, come per esempio i tamponi a domicilio, si attiva il protocollo sanitario a riguardo. E, e quindi poi il coinvolgimento invece delle, degli organismi sindacali, è oltre ad essere già previsto dal piano sociale, è anche già attivo fattivamente. Quindi io eh, sono contenta che sia stato recepito questa cosa dai, dai consiglieri di opposizione, e sono contenta che anche loro abbiano interloquito con i sindacati, che oltretutto eh, hanno eh, manifestato a noi anche in commissione le loro perplessità ed è appunto, ehm, ed è appunto per questo che, eh, che noi eh, ci, ci asseremo su, su questa cosa, perché l'interlocuzione è aperta e e perché lo, questa interlocuzione sta comunque portando dei frutti per il miglioramento del piano. E volevo poi segnalare alla consigliera Montella che Di Farmacap, se vede a pagina 60 del piano sociale, eh, la troverà. Grazie.